toccato, manipolato, niente, assolutamente. E questo avverrà dall'inizio alla fine performance. Due dati normalissimi. Io devo creare un valore. Un valore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, come sono le carte, no? Se fuori 11 Jack, 12 Don. Quindi un valore. I dati non mentono. Quindi pulizia totale di quello che dico. 6. Quindi sappiamo che la carta è 6. Ora il seme. Il seme 1. Facciamo che sia cuori. 2 quadri, 3 fiori e 4 picche. 6 impossibile, questo è casuale. 6 ancora. 5 non è possibile. 5, 6, è casuale. 2. Quindi di quadri, quindi 6 di quadri. Questo fa capire la pulizia e la trasparenza. Ora il nostro numero 7. Quindi 6 di quadri in settima posizione. Io conto 1, 2, 3, 4. 5, 6, questa è la settima carta pulita. E creare il santo grado non è male. La visione pura del santo grado. Ecco, eh, questa è una dimostrazione che io adoro perché? Perché tu stai dimostrando una pulizia estrema e i dadi non possono mentire, non possono mentire. Io spero di cuore che vi sia piaciuto. Diciamo. Questa mia introduzione sulle domande immaginarie e grazie di cuore per chi mi segue, se sono in pochi che mi seguono mi fa molto piacere, se avete domande vi rispondo tutte le domande sugli Gliacana e di Nam, perché ripeto è la mia passione da più di 15 anni, questa visione, questa visione per me è leggendaria di Liliacca, bellissima da vedere, stupenda, perché è di una pulizia incredibile. Detto questo, grazie ancora e se vi va guardatevi tutti i miei canale, ciao da Stefano Nobile.